Sì, intervengo solo ora semplicemente per dire che noi abbiamo votato contrario agli ordini del giorno precedente perché facevano riferimento diciamo, a interventi spot, marciapiedi, alberi, asfalto, eh, insomma un po' di tutto eh, per migliorare il degrado del, della zona, oltre che a sottolineare che rispetto sicuramente ad altre zone, il quartiere Flaminio, non, non, non mi permetto di dire che sia una zona degradata e per dire che comunque eh, su questo tema noi abbiamo fatto un ordine del giorno e lo dirò anche dopo, in cui diamo indicazioni proprio alla Sindaca e alla Giunta per avviare un'attività che individui tutti gli interventi di riqualificazione urbana che si potranno realizzare con il contributo straordinario stimato in 36 milioni eh, di euro all'incirca, quindi non non è che siamo contrari al principio di riqualificare quella zona e che più che distribuire così in maniera eh, generica questo contributo importante va fatta proprio una riflessione per capire quali siano gli interventi eh, opportuni e mirati eh, su quel quadrante. Su quest'ordine del giorno il numero 4 Dico che il voto non sarà contrario ma di astensione, semplicemente perché in questo caso si fa riferimento ad un'opera di grande architettura come lo stadio Flaminio dell'ingegnere Pierluigi Nervi, che sicuramente sarà preso in considerazione all'interno di questo discorso di carattere eh, generale e globale che andrà a riguardare la sistemazione e la riqualificazione di tutta quell'area che, eh, che va sicuramente dal... Ponte della Musica fino a Viale dei Coubertin, quindi fino all'auditorium e anche fino allo Stadio Flaminio. Quindi proprio perché in questo caso è citato il recupero di un'opera architettonica così importante sulla quale questa amministrazione si sta già impegnando grazie anche all'assessore Frongia che sta seguendo il tema, eh, ci asterremo. Grazie.